Un passo incerto e con una candela accesa nella mano sinistra, si percorre un corridoio fino a un'ampia stanza. Una volta dentro, accende un candeliere a sette braccia. Alle pareti, sette specchi replicano la luce fioca della candela e l'immagine dell'uomo misterioso. Sul pavimento, su cinque braccieri attendono di essere accesi. Da sopra è il tavolino, l'uomo. Di ametti, di visioni, decorazioni, stele, distale la tele. Supervisori, tele, mele. Visioni sul Sina, il monte, premi, previsioni, perettorie, premonizioni. Non ammetto repliche, seguo le controindicazioni. Allucinazioni, allucinazioni, mondo, visioni profetiche. Funzioni mediatiche, frizioni, fazioni simmetriche. Dannazioni. Gestiti da gestionali cyber, cyber bulli digitali iter mercato delle vite Venite, venite, vedrete Divisione, visione, fino alla divisione Deviazione di mente, invasione, revisione di genere, Contact center, mente, col mouse sulla lente L'ordine non è nuovo, è già presente accento niente come sempre Tutto come sempre, menziona menzogne Aziona le ronde, diffonde le rogne Il bracere e Immaginiamo la storia, alimentando elementi sul piano sottile Antipro, allora non va a loro la vittoria Restando dal mondo lontano lo ostile Respira a pieni polmoni, finché inizia il viaggio allucinatorio In una realtà dove non riesce più a dominare la sua mente Vede personaggi muoversi e che dialogano con lui Segregate tramite formule magiche, fanciulle segregate, antichi riti. Fin dai miti, miti dell'Idditi, la fine dei cattivi reattori disattivi demoliti. In un vano l'eroe come Ivano In vano, All'alba suoni magici tra le onde di Monte Silvano, elastici tipo astici pescati. Isteria d'artista fra le fronde mastici mistici. Ci fondono a questa mista. Sì, spero. Dal tempio al castello. Sera che induce il pensiero Opera bianco in questo nero pieno come sopra il treno, Dal nilo fino al reno e venti a venti, venti a favore Pure sempre ti vertice, stesso spessore Complici in codici contro ibridi, indoli e simboli Popoli a uomini piccoli Idoli in dono per spiccioli, spiccia di fida di amico In connessione miti con le stelle combattendo il nemico Battendo l'ordito, abbattendo l'antico mattone per nuovo mito Piano e piano a selmare le mire Stigma di esteli insieme per stile Portando il bene ma ostile Spargendo il seme contro i porci nel porcile della vidra, l'età del mondano, sondando con mano, montando il cuor sano, smontando vilfano, luciferiano, dall'oltretomba all'oltreumano e via, iniziazione nella gerarchia, antica genealogia nella bica della sinarchia, amica della mania, nemica del perno, 33 gradi pure d'inverno, un passo indietro verso l'eterno, porsi a un fatto di da dentro all'esterno, rovesciando il rovescio. Facendosi uscio, scartando liscio sul carico Attendendo al valico, tendendo l'arco Tenendo di mira gli arconti, guerre tra mondi Un conto secondi, un conto e racconti 66 secondi per il paradosso Più altri sei, così fossei Venir da lontano come un delay Se un tanto ti sembra di sentire dei passi Venir da lontano da molto lontano dal sole dal vento nessuna prole mantengo bianco per un nuovo orrendo ordine in cui non mi oriento opto per resino polline in plaza ben gombre, non più radici nelle narici del giovine polvere squallore degli squali gare di maiali per collezionare moderne ed emancipate schiave sessuali agnelli sacrificali sugli altari rituali mestruali il corpo si è immolato disse il prete. parole testuali il trash invade elementi cash di elementi toxic di gossip spavano per i prossimi eventi Fox News carattere venti scrivo Fuck your views Confuse MC's Nessarce Do the new juice. Stasera sta siti Di satana e satura Nel frattempo Un locale di ricoglioniti Si inaugura Buggy down Sesso e sangue Messaggio forviante, la propaganda Ti incula Tu godi E inarchi le gambe Sono già distanti. Ti sembra Di sentire dei passi Venire da lontano Da molto lontano se ogni tanto ti sembra di sentire dei passi Venire da lontano, da molto lontano pensati in anticipo netto, amici manca un pochetto quei fulminati amici manca un pochetto quei fulminati da soldati assolto di satana assaliti, peccati assaporati, di limpa assedati tutti assentati assopiti, da frastuono assorditi, l'assomiglie più serviti, chi ha rubato il suono posa la mano, che scorra il piano il sangue fa gola, al monitor incolla il sacrificio di sacco di pensi umani sta pieno il sacco Chi si accolla la casacca del codardo Chi scaglia il primo dardo Chi sbaglia qui fa meglio Ma chi osserva lo sguardo Sveglio, io veglio sui resti rimasti Diabolici tasti, risuona il cancro Mi dà l'aldilà, il sospiro si fa serio per Sirio, persino il pessimo ha più fascino Di fronte alla bellezza dell'animo L'occhio ha scelto l'anonimato Tu resti un frango assalto torno di passato lessato nel torchio pressato 16 versi di sangue versato per ogni principio antico messato scenario suto a sud del mondo rifiuto il saluto già disertato il finale dell'anime navi con un finto teschio di anime i Anime anime Tessero gli archi intonarono i flauti Tu col tuca tuca che calchi i palchi Prescrivi falchi e accostipati Ma le affascina i disperati. Trascina la corrente sul letto del fiume In il rospo e del suo rossetto di Fatui, chinato al cospetto Dei padri cosmonauti, in auto blu Audi, la merce in calcio all'inaudito fin è inaudi. punti il in dito Ma son pensieri vaghi, ma non indaghi Su draghi preghi per l'avvento di Ken Ma son gare qui Ken Taki, equivalente all'impica Scommenti Terra trema poco a poco apocalittica, trama ostica tipo ustica tipo ostriche noi sommersi. Cosa sovverti? A un certo punto lo avverti, abbandoni la nave, scoperti i reperti, ma ora che piove sotto il cielo rosso porpora sul corso del Piave una presenza soave mormora in pantofola sul sofà si scoffola. Penso qualche infame farà il mio nome, non per scherzo. Enzo Tortora. Zitto avrà salva la vita questo circo perfetto, circenzi stretto Recipetto allietano il reggimento. Notizie confezionate per il pubblico incerto: Dalla cava gli schiavi tirano fuori piloni di cemento. Scambiare facci i vermi, la libertà è dei servi. Se serve, stringi alleanza con le serpi. Orge selvatiche, natiche, posate su sovale, più alte cariche, amiche anemiche del mondo. Arevi Cercano refizi di eretiche già ti bagni Già buoni compagni di buon compagni Insuziati tizi. devi iniziare dalla lettera iniziale Ciò che è scritto accade a lungo andare Senza più poesia, il senso piano il male satanismo applicato fluorismo immediato mondialismo mediato signori noi signori signorini creati ad opera d'arte dagli operatori operatori reattori rettori rettori del simbolo ti mettono all'angolo frequenze basse di manipolazione dalle casse al neurone polarizzazione del pensiero la trappola trappola è vero fino all'impero simile l'impero è abile il che è palpabile Grafica in mano alla gran loggia, forgia elementi, sfoggia elementi dei pianze. scontro, con niente intorno, x più control, non si sfugge dal controllo della macchina, ma chi nasce condor non muore aquila, apri la scatola, sottile patina, oltre la retina del visto, oltre la recita del detto vostro, lassa il mostro, però anti-masse, stridente come un fischio, ridente con il rischio, fuego, luco, gioco maschio, in lotta come con il pasco, portando luci dentro al bosco oscuro, mutando il piombo in oro puro Questa valle vago morto, risalgo dal sacro solco Scanso l'orco, trituro i tentacoli del polpo Tenti azioni contro le tentazioni del corpo Nel porno mondo colpo grosso, sulla bacheca l'incontro Noi non sono donne, per cui non ti assolvo Accorgo l'equilibrio, mentre tutto è storto, tutto è sporco Coordinato ora vi comprendo appieno, energia raddoppio Oltre lo standard, San Martin, in San Marcanda Camerieri con la comanda, anti-pro Propagazione dell'antipropaganda Un accendino acceso già tutti gli accessi, si credono chelsea canotta di un jersey, con un accendino acceso già tutti gli accessi. Livelli alti di gambe elvetiche, rime mimetiche, ermetiche, erbemetiche, prediche, con lash chimico, eliche, microcoleriche, tipico di parite su tallone del pelite. Ti a catena come ad altere, nel prediche, nell'imbo tra di olimpo, faccio strage ol'indo e sette sangue sucio ol'impo. Al top dell'intoppo ciò che è rimasto è finto, fischi sciroccati o prosciroppo, con sprite e mastro l'ingessi, ostentano eccessi, cercano successi, con un accendino acceso già tutti gli accessi, si credono eccessi nei fatti successi, con un accendino acceso già tutti li accessi. E siamo messi male, pressi in sale, flessi pressi in trame, rivolta lessicale, lotta è prima, fina e tu si spessi pare accessi a fare ciò che pare rap ma non è rappare continuando a luppare mentre il resto continua ad appare la calice e all'appare le bocche con il codice acervo l'infinito del verbo nel nervo, processo becero in servo riflesso di luce riverbero l'accesso conduce da cervero, resterai servo stimolazione del settimo nervo cranico sentimo ergo cogito metrico Antipro contro un manico di mani goldi, nelle mani soldi stanno lordi, Mo' che si è fatto tardi e siamo sul baratro dei Parliamo ancora ai sordi, belli accorti senza scordi Cessi ostentano eccessi, cercano successi Con un accendino acceso già tutti gli accessi Si credono eccessi nei fatti successi Con un accendino acceso già tutti gli accessi Le asticelle si innalzano, Però... i parametri si sfalsano, A un certo punto le rime che ho scritto, penso che bastino E allora lascio andare nel gioco, mina vagante, sgamo le trappole Le porte del castello scassino, dal sud-est italico Nessun genere musicale, volo pindarico Di nuovo adepto del rispetto, del rituale iniziatico Verrà l'ora degli il prossimo step Cool le scosse nel cranio le stocche al cervello, il tuo teschio nell'ossario, spirito eterno, school scus, school scus, school scus, scus, scus, le scosse nel cranio, le scus, al cervello, scus, scus, scus, scus, scus, scus, scus, scus, scus, scus, scus, scus, scus, scus, scus, bastonati. Gli occhi assonnati, diversi blocchi, stessi allucchi assonati, vianzano gli scheletri dentro gli armati, corpi ornati di gladi, carte armati di raudi, morti caudi, molti caudi non vedono, ne sentono, ne parlano ma mentono, la labbra, zombie che diffondono la lebbra, Bonzi che ti impongono la libra, rombi nella nebbia, Ronzi nella calotta cranica per la tua gabbia doracica. Dove sei non è mito non c'è rito che tenga, non c'è dito che spenga, la luce è più intensa, il lume è più zido, tu sei zitto meglio che non ponzi, fanno i conzi, ma son volti, piramidale come la struttura dei coinvolti. Eccolo qui, schema ponzi, le scosse nel cranio, le sorte al cervello, il codeschio nell'ossario, spirito eterno, nel cranio, del forte al cervello, Va. il nell'ossario, lo spirito eterno, scuro assolutamente stroncare questo credo massonico. M. M. Occhi M. M. M. a tentare corpi comprati, templari, attempati Black Friday i robot sono già assemblati servizi di conseguenza, settati, poco assennati sono frequenti dance, la natura mentre balli cresci, dance riunioni di eminenza in un residence mille preferenze per il presidente penitenza buon resident pesa le lenze, batte la pesca posa la lente, la tresca, evidente è chiaro del denaro l'arcano il capolo stampa fotocopie e canon con le dadi tutta un camo con la tuta in raso Camo, se nel caso i tutti i pezzi sotto al naso ma risolveresti il passo dal tempio al castello reintoniamo il diapas non a caso oggi è Black Friday raggiunge al carrello la sacra capra su Amazon occhi bendati mai sventati attentati Black Friday corpi comprati templari attempati Black Friday i robot sono già assemblati Serviti di conseguenza settati Poco assennati. Venerdì santo, venerdì nero Venerdì nero Oggi il pelino lo paghi di meno Dice mi meno Dice non mi cadeno Poi mi sistemo Ma si tema e si stima. Prendi una mimo Si stima che avasto il ridicolo 33% sul costo per un pasto col diavolo si rinizia il cenacolo, non la vedi manco col binocolo La fratta, realtà coatta, un milione di euro e per la risposta esatta È setta su setta, è solta per solta la vista, Non acquisti ma d'acquista, ah, acquista la festa Non stai sulla lista, cappucci in testa come sotto la pioggia menzogni e bevuta la goccia, l'appoggia pure a chi non l'appoggia consuma, consuma e ti consuma la goccia, è come una roccia sul mare si scontra surfando sulla cresta dell'onda così la bestia s'affronta e prima che t'affonda affonda, affonda lo affonda la nave guarda nell'occhio la trave la verità artificiale e veri taffi del male ave occhi vendati mai sventati appentati, corpi comprati templari attempati i robot sono già assemblati, Black Friday Quando la pelle del serpente invecchia, diventa secca, inizia a diventargli stretta Il serpente se ne libera, cambia pelle La prendi dritto nel retto da rettile, lo hai già eretto, hai eretto allora il monumento Più veleno del monossido per i giorno ottimo tra i media 7 sulla 7 alle 20 del settimo giorno avvertino i sfuggi che c'è il festival, ribelli colleschi gran catering al catechismo, i numeri escono Fonde peschino, peschino, respirano nei testi le salme sacrificate nei vespri e i testimoni del destino, buco all'intestino ogni stimolo è ostile mio stilo esperienze raccolgo, prenestino, predestinato all'assassinio, fai cestinato nuovo predolino, presente il predomino da un balcone a un predellino Cassino al suo piede, prede di stato, stato di quiete A chi si chiede da bere, se di sapere si ha sete, serve la sera Facce nude di genti, serpentine tragenti Figure oniriche, immagini struggenti ma sfuggenti Tavoli tremanti, mantichi nella memoria Più che un'altra storia, un'altra scoria, un ancora, Un'altra cura che serve, un altro sole che sorge Su chi si immerge nel buio, sottofondo di tuio Dura più del cuoio, ma nel breve lasso, breve passo a spasso tra spazio e tempo e collasso Cacciando l'asso nella manica Dover Abilità Power Mover Flusso limpido e presso col toner Espresso come una curva di stoner intensa Ma tanto dalla dimensione più densa Fila immensa, immensa stanotte Niente voci rotte, niente voci proprio da bocche Le grandi lobby, le grandi famiglie dell'alta finanza Quelli che controllano e governano il mondo eh, lo hanno sempre saputo e ce lo hanno sempre tutto nascosto per non rivelarlo ai più alle masse. masse comunque per tornare, per tornare. a essere dall'astrobo o fra il suo ovulo per come opera occorre stomaco messe nere sette sulle vette assassine tipo Mester, fino all'estremo no e ti tirano ti un tiranno dentro a un'area la seduta è finita non resta che una sola uscita per sfuggire dal reale da questa cima il mondo sembra come nel sogno sperato prima che lo sbarco venga sabotato di fronte alla scelta nello spazio duale fatuale migrare la luna cala l'inganno lo gradiamo graduale poi in orbita un gradiente, differenze tra due punti, 3,8,4,4 Ma i calcoli sono più lunghi, fondamentale decapitare il capitano della nave del capitale Svelare l'arcano sulla base della struttura piramidale Extraterrestre, take me in the now moon L'esigenza del nastro esistente, fly me to the moon They won't take us away play costa a costa, mosa a costa nascosta d'imposta all'imposta, impostori masati negli spazi impastati gironi intasati, filoni mancati con i cognati per i cognati patti scelerati, rabbazzi accelerati tutto sarà celere, tutto sarà cenere tutto sarà venere, dalle tenebre all'edere, eternando l'arcano, sbarcando il capitano smontando il piano flusso analogico, senso analogico senso nel gogito, romanzo gotico, atterrando dall'orbita prima del torbido. 24. Del potere io personalmente credo che i processi degenerativi che sono stati innescati in questi ultimi 50 anni e che sono in corso hanno modificato radicalmente il popolo italiano e io dico in termini degenerativi noi siamo di fronte a un popolo ignaro ignaro non può essere sovrano di lui, grazie. del marketing. Coloro che noi vediamo passare sulla scena dei media, hanno trovato che i maggiordomi, gli esecutori di decisioni che vengono prese sono dei luoghi dove c'è il vero potere l'unico modo è per sopravvivere l'unico modo è il poter preser sopravvivere la nostra unico modo è il poter preservare la nostra mente è il poter preservere la nostra è la verità? È quello che penso io di me, o quello che pensa la gente, o quello che pensa quello lì dentro. Cosa senti sento dentro di te? Concentrati bene. Cosa sento? Cosa sei? Cosa sei? Sì, sì, si sente qualcosa che c'è. Quella è la verità. Bye.